Amici di Volonbright, ben ritrovati, siamo qui con il coach della nazionale italiana Massimo Darin alla quale vogliamo rivolgere un paio di domande. Innanzitutto complimenti per la vittoria. Dato che è stata una partita così combattuta, possiamo dire che l'Italia c'è ed è sul pezzo? Ma sì, è stata una partita combattuta, la Slovacchia è una sorpresa un po' in questo torneo perché secondo me è una squadra abbastanza buona di livello quindi sì, siamo contenti, abbiamo vinto anche con capabietà, con grinta, con voglia di vincere, che è la cosa più importante, soprattutto nell'overtime alla fine, e quindi sicuramente siamo, ci siamo. Eh, oltretutto diciamo che adesso avremo qualche giocatore in più, che avevamo lasciato fuori per dare più eh, spazio ai ragazzi giovani, e sicuramente venerdì ci giocheremo le nostre carte per poter andare in finale. Una cosa che per me è molto importante perché è un torneo alla memoria di Andrea Chiarotti che oltre che essere stato qui con noi e il fautore del movimento parolimpico è stato anche un mio grande amico che, ho, che conoscevo da quando aveva 13 anni quindi per me sarebbe una grande soddisfazione poter giocarmi un torneo intitolato a lui. E allora, Quali sono invece stati i miglioramenti che lei ha potuto notare eh, dall'inizio del torneo fino ad oggi della sua squadra? Ma I miglioramenti sono soprattutto sulla, diciamo, su, sul tipo di gioco che alcuni dei nostri giocatori, soprattutto i giovani, non sono abituati, nel senso che nel campionato italiano non c'è questo livello, quindi l'intensità, la capacità di scelta più rapida rispetto diciamo, al campionato italiano per cui eh, si devono abituare a un altro ritmo di gioco, un'altra intensità. Il fatto anche di giocare a tre linee, che è un'abitudine che non hanno, eh, li aiuta qui a eh, sviluppare un tipo di gioco che, logicamente, per dove andiamo noi, i campionati del mondo, diventa eh, fondamentale. Eh, devo dire che sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono presenti qui, di questi nuovi ragazzi per la squadra, perché vedo un grande impegno eh, grande anche umiltà nell'imparare ehm, e quindi è un aspetto positivo per la loro crescita e, e vedo che proprio anche durante il torneo, oggi era la terza partita, hanno già messo in pratica i consigli che gli sono stati dati. Ringraziamo Massimo Darin per la sua disponibilità e da Volonwright per ora è tutto.